Ho una grande idea, lancio una startup e ho bisogno di finanziamenti e adesso dove vado? A chi li chiedo? Come li chiedo? Questo è molto altro i temi della puntata di Impact Girl che stai per cominciare a guardare tra pochissimi secondi. Prima però, ti invito ad iscriverti al canale YouTube cliccando soprattutto sulla campanellina che trovi accanto al pulsante iscriviti oppure se stai guardando questa puntata nel sito biz podcast ti invito ad iscriverti via mail per ricevere gratuitamente tutti gli aggiornamenti relativi al podcast Impact Girl. In altre parole per non perderti mai nemmeno una puntata. Cominciamo! Ciao a tutti e benvenuti ad una nuovissima puntata di Impact Girl, il podcast italiano dedicato alla crescita professionale tutta al femminile. Oggi ho la fortuna e il privilegio di essere in compagnia con Anna Amati. Ciao Anna, grazie per essere qui con noi oggi. Ciao, ciao a tutti voi, grazie per l'invito. Allora Anna, prima di introdurti, perché ne hai, hai una, una biografia che probabilmente coprirebbe un'ora di registrazione, quindi ovviamente l'ho riassunta, eh, anticipo il tema che affronteremo oggi, che è come finanziare il eh, nostro progetto imprenditoriale. Un tema che è estremamente confuso per chi non è addetto ai lavori, su internet si trova tutto e il contrario di tutto, eh, non sai da dove partire e soprattutto io ancora non ho capito quando davvero eh, ti serve finanziare un progetto nel senso che a volte capita anche di cercare finanziamenti quando le risorse sono a disposizione. Allora cercheremo di capire in quali scenari andiamo a chiedere un investimento, perché si dovrebbe chiedere un investimento magari quando abbiamo comunque delle risorse a disposizione, cosa fare invece quando le risorse scarseggiano e magari facciamo fatica a chiedere aiuto in questo senso e molti altri aspetti. Ma prima di entrare nel cuore del nostro tema, Anna, tu sei vicepresidente e membro del consiglio di amministrazione di Metagroup, che è un'azienda internazionale che opera nel settore dell'innovazione. Sei anche investitrice per startup, quindi angel investor, sei architetto, abilitatrice di innovazione e hai oltre vent'anni di esperienza per quanto riguarda le politiche di sviluppo economico e i meccanismi alla base dell'innovazione sia di imprese che di territori. Eh, come accennavo prima sei mille altre cose ma eh, tutte queste saranno messe per iscritto, quindi se ragazzi volete conoscere tutto il percorso di Anna ce l'avrete a disposizione sotto l'episodio. Io non indugio oltre perché voglio tuffarmi subito su quella che è la prima Domanda, quali sono, Anna, gli scenari in cui un'azienda sceglie o può scegliere di chiedere un finanziamento? Eh, grazie, grazie è un tema molto dibattuto, è un tema che scoraggia molti, molti, molti giovani, molti, molte donne nell'intraprendere questo percorso imprenditoriale. Il tema della finanza eh, vuol dire, vuol, eh, vuol, eh, vuol eh, rappresentare uno dei, degli ingredienti fondamentali della crescita del passaggio da un'idea a un'impresa e spesso viene etichettata come andare in banca e prendere un prestito, il prestito non si riceve perché magari non si hanno a disposizione immobili o garanzie da parte dei genitori e di altri familiari o amici o folli come si dice e quindi il giovane e la giovane si trovano scoraggiati nell'intraprendere. Eh, un piccolo aneddoto in cui credo molto um, eh, che fa capire il senso anche poi della ricerca della, della finanza è che ehm, credo ehm, forse io stessa ma insomma come molti altri imprenditori che ho conosciuto eh, quando non ci sono i soldi eh, è lì che nasce e, e che si fa vedere proprio lo spirito imprenditoriale quindi il primo consiglio il primo segreto è di, è a tutti voi è di guardarvi un po' dentro e, e um, di capire se effettivamente siete in grado di intraprendere un percorso che vuol dire anche saper attrarre, trovare il modo di avere queste risorse che chiaramente il più di, la maggior parte di noi eh, non, non, non si hanno a disposizione. È proprio lì la differenza. Se vi doveste dire il primo elemento per cui un, eh, adesso che investo, che in questo ruolo di, di investitrice, eh, valuto, cioè la capacità di partire a prescindere anche dalla fiducia. Di cui eh, disponete. So che è un discorso scomodo, so che magari molti mi diranno eh, facile a dirlo, difficile a farlo, ma eh, credetemi è realmente così. Quando vediamo che spesso insomma, si, si raccontano le storie, le belle storie del, delle idee che nascono nei garage e arrivano poi ad essere imprese di successo, saranno sicuramente molto romanzate, ma c'è anche molto del vero. Cioè ci sono persone che intuiscono eh, un percorso originale per eh, trovare i primi finanziatori e, e convincerli che la loro idea è, è talmente buona da poter essere eh, finanziata, per cui non demordete. Ecco il primo consiglio nella finanza sia che andate in, ba andiate in banca, che poi vedremo, insomma eh, affrontiate altri percorsi, ehm, se avete veramente l'idea del secolo, la vostra idea del secolo, eh, non potete rinunciare dicendo e coprendovi soprattutto dietro al fatto eh, non ho trovato i finanziamenti giusti, se no avrei fatto tanta strada. Eh, questo è un primo elemento eh, di eh, mancanza proprio di spirito imprenditoriale. Può essere anche paura Anna? Cioè diciamo che magari si può dire che lo spirito imprenditoriale si acquisisce o ci si nasce? Uh, lo spirito imprenditoriale credo che sia qualcosa che si... Mh, si respiri fin da piccoli e quindi se uno nasce in un ambiente che è propenso al rischio, alla paura, all'incertezza, al futuro, a lanciarsi in avventure perché un po' è nel DNA familiare o di, o di chi ci sta intorno, sicuramente si ha meno difficoltà a, a crescere e a sperimentare. Eh, però per esperienza, insomma, e per la nascita anche di tanti percorsi di formazione, di acceleratori, di incubatori di imprese, e di coach, di mentor, insomma c'è tutto un mondo che non esisterebbe se non fosse poi possibile invece trovare anche la forza per prepararsi e per affrontare i propri limiti e acquisire le competenze necessarie. Quindi sì, penso che si possa... Uh, imparare. Si può imparare anche senza andare nei, nei, nei, nei percorsi di formazione, ma con le proprie esperienze, quindi un consiglio che do eh, spesso a chi intraprende è di prepararsi per bene, anche qui è un discorso di non chiedere agli altri, ma essere proattivi e e, e creare, costruirsi un, un percorso importante, quindi studiare le lingue, andare fuori, fare esperienze, connettersi, avere relazioni, eh, guardare, essere curiosi, guardare, insomma, avere quello spirito che poi eh, ti permette di riportare a casa tante di quelle informazioni che messe insieme alla tua idea eh, fanno sì che poi uno eh, si senta pronto per fare, fare l'imprenditore, ecco, quindi questi sono i consigli principali. Mi verrebbe ad aggiungere anche il, il superare quest'idea che soprattutto tipica femminile non siamo portate, quello che hai accennato all'inizio il mondo del, dei finanziamenti non è un mondo tipicamente femminile e spesso a livello imprenditoriale abbiamo delle idee eh, solo che siamo convinte di non essere tagliate per riuscire a eh, gestirle in maniera ottimale. A maggior ragione quando dobbiamo chiedere aiuto, altra cosa su cui noi donne non siamo per niente brave, eh, ma anche proprio capire come funziona un finanziamento, i pro e i contro. Eh, quindi andare oltre questa idea che appunto siamo nate così e provare ad abbracciare l'idea che come dici tu attraverso lo studio e l'esperienza, anche graduale un passo alla volta eh, chiedendo appunto anche a delle figure di riferimento che ormai magari lo fanno addirittura di lavoro, Provare insomma a imparare quali sono gli step e poi accettare anche di poter sbagliare. Solo che quando si sbaglia, ecco quei finanziamenti. Sì, non, sì. È, non è una grafica. No, hai no, ragione Cecilia perfettamente. alle ragazze eh, spesso devo dare un se posso, perché poi insomma anch'io ho una certa responsabilità nel trasferire informazioni e nel dare suggerimenti. Sicuramente quando arrivano da me le ragazze devono fare un percorso in più rispetto agli uomini eh, di presa di consapevolezza delle proprie capacità, delle proprie competenze e anche del, dello scotto diciamo, di secoli di eh, diversa interpretazione del, del ruolo nella, nella società e per cui sicuramente eh, siamo meno avvezze a rischio perché magari abbiamo sempre gestito eh, il, no, il budget familiare in un certo modo eh, e quindi sappiamo insomma, che cosa magari vuol dire eh, non, potersi trovare senza risorse insomma, per far crescere poi la famiglia e così via, ce ne sarebbero tanti di aneddoti. Io credo che mm, le cose stiano cambiando e stiano cambiando anche grazie a, a programmi come, come il vostro di eh, education un po' trasversale e senza limiti né di orari né di... quindi insomma, ascoltabili eh, da tutti e credo che sia un percorso lungo. Uh, mi, mi, mi imbatto spesso in, in, diale in dialettica, diciamo così, con, anche con il mondo delle istituzioni eh, chiedendo a, a gran voce che possano essere da subito messi anche da percorsi addirittura dalle elementari eh, di eh, educazione imprenditoriale ma educazione anche finanziaria perché questi sono, sono limiti esclusivamente culturali, non è che le donne non sappiano gestire i soldi non possano prendere decisioni, non siano capaci di gestire il rischio non è una questione di, eh, di DNA anche perché in altri paesi diversi dal nostro diciamo, questi problemi no, non ci sono altrimenti sarebbe, sarebbe il contrario quindi è chiaro che mh, le donne hanno avuto un ruolo anche, e, e una, un, un atteggiamento molto diverso, molto meno, se vuoi, anche superficiale in alcuni momenti, per cui non si buttano se non sono strapreparate, se non hanno studiato tutto quello che c'era da studiare. Questo è un grande, è un grande limite perché poi insomma, invece la realtà va affrontata anche con una certa leggerezza e, e si può anche insomma, imparare man mano che si affronta un percorso. Eh, però quello che tu dici è vero, c'è cioè, cioè una scarsa mh, comprensione del, del rischio e conoscenza delle dinamiche economiche e finanziarie che poi alla, alla, alla resa dei conti pesano eh, significativamente sul fatto di poter solo pensare di intraprendere, nemmeno insomma, iniziare l'iniziativa imprenditoriale. E questo insieme ad altri temi caldi sulle donne, ma insomma, andremo oltre quello che ci eravamo prefisse, eh, è sicuramente è un elemento, una barriera all'ingresso. Ecco Anna, eh, lo scenario che tu hai nominato all'inizio, che forse è anche quello più tipico, è quello di una startup o qualcuno che ha un'idea, non ha i finanziamenti e va a cercarli. Poi c'è anche, eh, vedremo appunto come e, e perché tra pochissimo, però c'è anche lo scenario ehm, che mi è capitato appunto di, di osservare, anche se non mi ha mai coinvolto direttamente, dove hai un'attività che comunque eh, genera una certa entrata costante e prevedibile ma scegli comunque di coinvolgere degli investitori, ci aiuti a capire ehm, quando e perché ad esclusione della situazione in cui è assolutamente necessario ricevere un finanziamento può avere senso coinvolgere degli investitori esterni? Sì, sì, grazie della domanda perché anche qua eh, abbiamo fatto dei, dei grandi passi in avanti negli ultimi anni dal decreto passera in, in, in poi e adesso insomma anche con il nuovo piano nazionale dell'innovazione eh, eh, l'attenzione ha, ha, ha, ha avuto un, una risonanza anche eh, importante quindi è giusto fare un po' di, di differenze. Um, non tutti i tipi di imprese sono adatte tra a ricevere investimenti eh, di quello che si chiama capitale di rischio, cioè di, di, anzi, di, di fondi, quindi di strutture organizzate che gestiscono dei soldi di altri e che vogliono investire in imprese che sappiano far ritornare eh, diciamo, importanti rendimenti economici a chi ha investito e eh, forme più informali come possono essere i club di business angel piuttosto che di altri investitori ehm, eh, di, che, che sono sempre disposti a eh, investire investire proprie risorse, non in immobili, eh, non in, diciamo, in qualcosa di fisico, ma che decidono di eh, supportare giovani talenti, giovani giovani spiritualmente, ma insomma anche eh, l'età media insomma, è tra i 35 e 40 anni in Italia, quindi non è giovanissimi, però insomma, di eh, dedicare parte delle loro risorse eh, investendo in, eh, in, in aziende e prendendo in cambio delle quote delle, delle aziende che, che, che finanziano, eh, non avendo garanzia se non la capacità del team dell'imprenditore di eh, arrivare al successo, chiaramente insomma, questi investitori eh, sono abbastanza esigenti. In Italia sono pochi, sono tuttora pochi. Se qualcuno si, si vuole, insomma, vuole approfondire, ci sono veramente tanti, tanti argomenti, tante, tanti articoli e tanti eh, eh, diciamo ormai eh, dibattiti sul, sul tema, eh, però chiaramente eh, la, la, L'elemento diciamo, importante è che i capitali, quelli che servirebbero per far nascere tante iniziative imprenditoriali innovative di successo, eh, da una parte sono pochi, in Italia perlomeno, poi apro la parentesi, c'è sempre un mondo che è in cerca di buone idee su cui investire e quindi anche qui la capacità degli individui, ci sono ragazzi o, o start up, imprese insomma che eh, non hanno bisogno di avere mamma Italia che li aiuti ma eh, trovano le finanze dove sono e, e sono disposti chiaramente anche a, a, a fare dei sacrifici, andare fuori eccetera. E, e poi ehm, ci sono dall'altra parte, però, invece, gli investitori che dicono che i soldi ce li abbiamo, ma non troviamo delle idee abbastanza innovative su cui vale, valga la pena da, di, di investire. Questo, questo è il paradosso che da anni stiamo, stiamo vivendo. Eh, L'investitore e l'investimento che ne deriva non è uno strumento di sviluppo economico in sé, quindi, non è un grant, un finanziamento, un po' pioggia che tutti possono ricevere, questo uh, è, è, è, è serio e doveroso diciamo, uh, sottolinearlo, ma uh, proprio per la tipicità del tipo di investimento cioè, cioè devo riuscire a convincere qualcuno a darmi i suoi soldi per una cosa che non gli appartiene eh, è chiaro che è per pochi, quindi eh, è per pochi e per poche anche idee o per poche diciamo, mh, tipologie di impresa eh, quindi la prima cosa è capire, io sono una impresa ehm, che può ricevere questo tipo di investimenti Devo avere dei, dei, dei requisiti, devo, essere, devo avere un modello di business eh, di un certo tipo, quindi insomma, in pochi anni raggiungere dei, dei traguardi eccellenti in termini economici soprattutto. Devo essere nascere internazionale, quindi devo essere in grado di avere milioni se non miliardi eh, di, di utenti, di clienti. E, e, una, e insomma devo basarmi su, su innovazioni, su tecnologie, su tutta una serie di eh, elementi che possano essere cosiddette disruptive, quindi possano cambiare il modo di eh, operare e di vivere di, di milioni di persone e quindi chiaramente se ho una qualsiasi attività commerciale pur florida che cresce anche diciamo, linearmente come, come qualità e anche come fatturato e come utili eh, non per forza li troverò l'investitore che, che, che crede in me anzi eh, diciamo sarà molto difficile il che non deve scoraggiare quindi se uno si fa questa analisi si aiuta un po' con, insomma, con tanti pitch che ci sono per capire è, e anche tanti articoli dicono chi è stato no, chi è o no, chi ha trovato investimenti o no e capire eh, se effettivamente può rientrare in questo tipo di categoria, poi il contatto devo dire che è abbastanza facile in Italia eh, oggi, non lo era assolutamente dieci anni fa ma adesso tra competizioni di idee e di start-up, ehm, open innovation program, quindi insomma aziende grandi che cercano innovazione e la cercano all'esterno, quindi cercano start-up che abbiano delle soluzioni eh, fatte apposta, già da acquistare, comprare e inserire nel processo produttivo, eh, ce ne sono sempre di più. Ci sono le università, molte università che hanno introdotto diciamo, questo, queste competizioni eh, anche a livello nazionale che valorizzano la conoscenza all'interno dell'università, quindi anche qua c'è un grande bacino diciamo, di possibilità di, di entrare in contatto poi ci sono tutti i club, cioè io faccio parte di IAG, Italian Angel for Growth, che è un network di business angel eh, che ha sede a Milano ma che è insomma, aperto per, investi, per ricevere investimenti eh, da tutta Italia e ce ne sono tanti altri, c'è il club degli investitori a Torino, c'è diciamo, un club appena nato di cui faccio sempre parte che investe iniziative solo a Femminile, che è stato promosso da Impact Hub Milano e da AXA, quindi ci sono acceleratori, c'è da Luisel Labs a Roma, c'è Digital Magics a Milano e Impact Hub per, per l'innovazione sociale, e poi sicuramente faccio qualche gaffe perché ne Farm nella zona, nel Veneto, ci sono acceleratori anche insomma, a Napoli, quindi a Bari, insomma c'è un bel movimento in Italia e quindi credo che lo sportello a cui chiedere sia facile, facile trovarlo. Eh, ripeto, più difficile è avere un'idea che eh, sia talmente convincente e abbia talmente eh, chiare le potenzialità di mercato che può esprimere nel futuro, da attrarre l'attenzione e poi successivamente i soldi eh, di questi business angels. Se si cercano un certo quantità di soldi, quindi se si cerca qualche centinaio di migliaia di euro e, e fondi eh, di, di venture capital, se gli eh, interessi, diciamo, se, se, se la. Eh, se la finanza che si cerca è un pochino più, più elevata. Ecco a questo proposito ti chiedo, ehm, in realtà con, continuo ad avere altre domande che arrivano però voglio, che, mm, eh, voglio intanto coprire quelle che c'eravamo prefisse. A proposito di quello che un investitore eh, verifica o guarda prima di scegliere se finanziare un progetto, qualche caratteristica l'hai già nominata? Eh, poi hai detto anche di non scoraggiarci, però a me caratter quelle caratteristiche che hai detto scoraggiano non poco, quindi deve, deve essere un progetto internazionalizzabile che può raggiungere milioni di utenti. Eh, come, quali, quali possono essere? Supponiamo che io sia. Eh, io comincio, o, non lo so, mi viene in mente potrebbe essere un progetto editoriale, per esempio, oppure qualcosa che si sì, ha il potenziale che però non è un'idea eh, così disruptive che può cambiare il mondo, ma eh, può comunque avere un impatto nella realtà a me più vicina che può essere la realtà italiana oppure addirittura quella più piccolina che può essere la mia realtà regionale, può essere la realtà europea ma non quella non lo so che va oltre certo. l'oceano. Ci sono delle caratteristiche magari um, che riguardano degli acceleratori piuttosto che altri um, che a cui possiamo guardare con un pochino più di speranza <ride> rispetto ai piccoli <ride> progetti? Eh, giusto, mm, mi sento di dire questo. Uh, io ho fatto un'analisi eh, seria per, ehm, per mettere eh, in condizioni le persone che, eh, che vogliano trovare un investitore eh, di, di essere pronti a farlo, eh, ma non tutti i business hanno bisogno di investitori per nascere e per crescere, questa è la bella notizia. Anzi, devo dire, la mia esperienza anche per le start up che mi hanno incrociato e con cui insomma, ho condiviso parte della de, de loro vita, dei loro percorsi, dei loro sogni, delle loro frustrazioni, eh, credo che non possano che darmene atto. Eh, dico sempre che insomma, è più facile sicuramente ricevere le porte in faccia che ricevere dei soldi no? e quindi eh, se tutti gli imprenditori non fossero partiti, ripeto, perché qualcuno gli ha detto no mi dispiace la tua idea, non è una buona idea o non, ho, insomma, non ha le caratteristiche, il mondo non avrebbe imprenditori, invece ce ne sono tanti, quindi ritorno un po' alla, alla mia convinzione iniziale che ehm, non bisogna essere ostinati, cioè bisogna essere sinceri, bisogna anche capire se, ehm, se effettivamente un mercato per la nostra idea non c'è, ma se siamo sicuri che un mercato per quel progetto che stiamo facendo, per quel servizio che abbiamo pensato, quel prodotto che abbiamo realizzato eh, c'è, sta solo a noi trovare il modo per portarcelo. E sta solo a noi portarcelo anche con, anzi, un'altra, penso, boh, chicca che io, che io conservo, insomma, in tutti questi incontri che, che faccio è, è, è proprio la semplicità, cioè io ho visto che poi alla fine chi ha, oltre che aver preso i soldi, ma in generale chi ce l'ha fatta, che secondo me è la cosa più importante, Um, e poi qui ricordami che ti devo dire una cosa sono proprio le idee semplici le idee che nascono per risolvere un problema di tanti milioni di persone ma che sono pro, o problemi o comunque necessità perché non sono tutti problemi e, um, e che sono sviluppate anche in modo talmente semplice che eh, anche no, la solita nonna può utilizzare mi viene in mente Instagram che secondo me insomma, è uno delle, no, degli esempi che si possa fare è chiaro che c'è tanta tecnologia dietro ma l'idea in sé, cioè di condividere delle foto con altri appassionati e, e, e poi e, di lì in avanti cioè, eh, farla diventare quello che è diventato, eh, eh, può venire in mente a tutti. Okay? Non è che c'è bisogno della, della laurea in fisica nucleare per fare una cosa del genere. Quindi, ripeto, la differenza tra avere poi la buona idea e avere Instagram è un percorso, diciamo, del, della, della persona, del team che individua tutta una serie di, stra di, di strade e di colpi giusti eh, e quindi eh, sa, sa farsi trovare preparato, sa incontrare le persone giuste, sa andare nei luoghi giusti, eh, sa sacrificarsi eh, nel, nei modi giusti, quindi è un, un percorso e ha anche un po' sicuramente un, po un fattore C che spesso insomma, lo, lo, lo ha aiutato, però ci credo proprio nel senso che la fortuna di per sé non aiuta gli imprenditori, sono gli imprenditori che si fanno trovare pronti quando c'è l'occasione giusta. E, ecco. Quindi trovare il posto, hai detto trovare il posto giusto, le persone giuste, possiamo dire che questo implica anche sbattere la, la testa sui posti sbagliati e le persone sbagliate, Quindi, ehm, e prima hai fatto una lista, eh, solo parziale, peraltro, di, eh, di acceleratori che possono sostenere progetti. Qui una persona si trova di fronte a questa lista e dice: Ok, cosa faccio? Mi baso sulla tipologia, la caratteristica che magari ciascun acceleratore ha, per cui alcuni acceleratori finanziano un certo tipo di progetto, altri ne finanziano un altro, oppure me la gioco sulla prossimità geografica, oppure parto da, da quello che sembra più facile, eh, come dire. Eh, sì, da quello che sembra più facile convincere, che criteri utilizzo per, per orientarmi e evitare troppi posti sbagliati e persone sbagliate? Sì, ehm, mi è capitato non più tardi della, della settimana scorsa, avevo, io sono Umbra e quindi l'Umbria non è proprio sulla mappa geografica dell'innovazione magari è no, dei luoghi sacri della, del buon cibo del buon vino eh, però su questo insomma stiamo, stiamo lavorando e, e ci abbiamo imprenditori successo abbiamo Brunello Cucinelli ci abbiamo le nostre, le nostre chicche però sicuramente i ragazzi che vivono in Umbria o che vivono a Perugia o a Terni non hanno le opportunità che hanno i ragazzi che vivono a Milano questo, insomma, questo è ovvio io stando la metà della settimana a Milano eh, sono in grado di, di accorgermi delle, delle differenze delle sollecitazioni, delle, delle opportunità. E quindi è chiaro che da un lato c'è un, un ruolo che deve rivestire la parte più istituzionale del Paese, se vuoi, di rendere queste opportunità sempre più, eh, sempre più capillarmente e nei vari, nei vari territori. E, e non dico solo nord-sud, sarebbe limitativo, cioè se voi andate nella provincia, nella provincia di Treviso, in un paesino eh, sparso a 100 km di distanza da Treviso, già, ehm, è, la, è la stessa situazione che si vive magari insomma, in un paesino vicino a Terni o in un paesino vicino a, a Palermo, quindi eh, è proprio il, eh, è un concetto diciamo, diverso, dove sono gli hub dell'innovazione. Eh, a tutti quelli che non abitano, che non hanno la fortuna di poter abitare in luoghi dove si respira un po' questo clima di innovazione, e che sono molto pochi in Italia, ehm, consiglio di utilizzare il web. Quello che a me sembra assurdo è che nel periodo della massima diffusione del, nella storia dell'uomo di un strumento che permette di mettere in rete miliardi di persone, diciamo c'è cioè un isolamento e una, una, un aumento della distanza eh, di eh, diciamo tra tra la campagna e la città, mi verrebbe di dire, no? quindi insomma tra zone periferiche e, e zone centrali, e questo è solo il digitale che può ridurre invece come. Com quindi facendo, eh, tutti possono accedere a YouTube, tutti possono andare a vedere un webinar, eh, c'è una democratizzazione del sapere, c'è il Meet che lascia, eh, a, a tutta, no? ha aperto tutta una serie di corsi online, per esempio per, per formarsi in maniera gratuita, quindi diciamo che non ci sono più scuse eh, per... Um, per non avere gli strumenti ci vorrebbe solo forse un po' di testimonianze di, ehm, di contaminazione io dico spesso adesso insomma, non, non Alessandro Fusacchia che era il capo gabinetto del, del MIUR un po' di anni fa eh, spesso ridevo ma insomma gli ho proposto varie volte di pensare a dei percorsi di, delle gite scolastiche insomma queste uscite educative che non fossero sempre insomma nelle bellezze per carità di Ravenna, dei mosaici che, che devono seguitare, eh, non vorrei diciamo, poi ricadere nel, nel far diventare ignoranti diciamo, i ragazzi italiani. Però insomma, andare a vedere un luogo come eh, l'Olivetti, raccontare una storia di successo italiana oppure entrare in un acceleratore di imprese che è collegato magari con la Silicon Valley e fare, eh, fare un gemellaggio, cioè, insomma, ecco, sono cose che non ci vorrebbe molto a fare se uno, se uno volesse fare. Quindi c'è cioè, questo aspetto che sicuramente non dipende dal singolo Um, ma ci sono, ripeto, con il web la responsabilità del successo delle nostre azioni dipende anche molto da noi, quindi non ci sono scuse c'è la Ryanair che è ancora con 30-40 euro, quindi poco più di una pizza e di una birra eh, di, un, di un weekend, diciamo così, ti permette di eh, entrare a contatto, in contatto con, con posti invece dove, dove dovresti e, e andare per capire se il tuo business ha successo oppure no per incontrare persone, quindi è un po' un atteggiamento che va, che va, che va, che va modificato, che va insomma diciamo anche qua un po' stimolato eh, perché le cose accadano. Ecco, io quello che vedo è che, lo vedo anche io, ho tre figli, insomma tutti universitari, eh, che chiaramente non ne possono più di start startup, innovazione, sca scappano da tutte le parti eh, però ho cercato di, di prendere loro come cavia proprio per capire quanto distante fosse queste, queste nuove generazioni di ventenni da quello che noi stiamo cercando di costruire anche e soprattutto per loro devo dire e, e, e c'è tanta distanza c'è cioè, tanto ancora voler eh, vivere con la spensieratezza anche giusta dei vent'anni un'età di non preoccuparsi di non doversi connettere per forza di non dover prendere esempio di non doversi impegnare però insomma è, è, a, a 20-21 anni eh, ripeto se uno vuole perseguire questa strada ci sono esempi di strasuccesso quindi non è che sono giovani secondo me quando uno dice no che sono, sono, sono piccoli insomma sono, non lo sono cioè, a 20 anni 20-25 anni puoi decidere bene il tuo futuro e, e, e il futuro spesso dipende da te. Assolutamente, hai parlato di web, ora ci sono varie forme di finanziamenti estremamente confuse per quanto mi riguarda perché veramente si parla di non lo so un investimento che appunto è l'angel investment, poi c'è la JV, ehm, quindi eh, JV sta per joint ventures, mm -hmm. poi ci sono i silent partners. Uh, poi uh, c'è il crowdfunding che sembra invece dare accesso a, a chiunque ai finanziamenti che desidera. Quanto, eh, aiutaci a fare un po' di chiarezza, no? e, intanto se non so quale investimento voglio e che tipo di coinvolgimento dell'investitore io voglio, difficile che io riesca a capire qual è la strada migliore per procedere, giusto? Eh, giusto, ehm, ripeto, forse allora, riprendiamo un pezzettino di quanto abbiamo detto prima. Io ho un'idea, secondo me è l'idea del secolo, nessuno ce l'ha mai avuta così bella così come l'ho pensata io. Eh, non esistono altre cose uguali, eccetera, eccetera. Tutte le cose che abitualmente nei primi tre minuti ci dicono spesso: no? insomma, le persone che, che arrivano con il loro, il loro pitch ben preparato. Eh, che accade lì, eh, ripeto. Mh, la risposta degli investitori è eh, il più delle volte è no. Allora mettiamo che eh, prendiamo, no, non prendiamo i fortunati perché se la risposta è sì si aprono dei scenari, Uno, anzi forse prendiamolo come binario, sì. allora la risposta è sì. La risposta è sì. Ci è piaciuta la tua idea, ma soprattutto ci è piaciuto il tuo team, la, te, te, te come imprenditore, insomma, le tue caratteristiche, il tuo background, la tua capacità di pensare in grande, eccetera, la tua esperienza, e quindi decido di darti dei soldi in cambio di quote. Adesso semplifico molto insomma, il discorso. Bene, eh, intraprendiamo un percorso insieme. L'investitore ha tutte eh, le eh, volontà che questa storia abbia successo per non bruciare i suoi soldi, perché insomma, se poi l'impresa va male e, e l'investitore non è che ah, ria il suo capitale indietro. Quindi um, cosa può accadere? Può accadere che eh, cosa anzi che succede molto molto spesso. Eh, questo è un primo passo nel senso aver trovato i soldi era questa la cosa che ti volevo dire che ti avevo ricordato sì. di dirmi, non vuol dire purtroppo e eh, eh, ahimè avere successo in, come, come per lo meno nell'accezione che il successo ha, deve avere per me e eh, per un imprenditore. Eh, quindi quando si leggono anche tanti articoli sui giornali, a ah, grande successo di questo eh, gruppo di start-upper che hanno ricevuto investimenti per 10, 12 milioni eccetera, chiaro che sono stati bravi a coinvolgere altri e a far credere nel sogno insomma collettivo, ma il mercato è un'altra cosa, cioè per me un'impresa è un'impresa se vende un prodotto o un servizio a qualcuno e quindi su questo uh, si aprono dei scenari eh, che possono essere coadiuvati dalla finanza che uno è riuscito a trovare, quindi è chiaro che se ho trovato un milione di euro per fare una campagna di marketing avrò un milione di euro a disposizione e farò una campagna di marketing di un certo tipo, se non ce li ho quei soldi devo fare un'azione un, un diciamo molto più mh, piccola, molto più insomma ehm, eh, made, diciamo e, e quindi questo è chiaro che il processo viene accelerato e viene facilitato ma i soldi finiscono cioè se non c'è un prodotto dietro i soldi degli investitori finiscono, se non c'è la capacità di portare quel prodotto sul mercato e di conquistare la fetta di mercato che uno pensava di dover, eh, di dover conquistare i soldi finiscono e se finisce la cassa e questo capita dopo due o tre anni perché i piani di business che uno aveva ipotizzato nel famoso business plan e qui si aprirebbe un altro <ride> discorso che un'altra puntata forse affronteremo però se finiscono quei soldi l'impresa deve chiudere se non ne trova altri perché se non entrano gli incassi, tra virgolette, cioè se non entrano soldi per la vendita dei prodotti, perché ancora uno magari lo sta sviluppando, sta facendo ancora il prototipo, sta facendo il testing e ha calcolato però male le risorse che servivano, eh, si trova in un mare di guai, perché non riesce a trovare altri investitori, sempre più raramente, perché dici: non, insomma, dopo tutti quei soldi che hai investito dovevi arrivare qui, non ci sei arrivato perché ti dovrei finanziare io ulteri un ulteriore sviluppo senza garanzia che non hai ancora raggiunto il mercato e quindi i clienti dicono io non te lo compro il prodotto così se non ha queste caratteristiche, se non ha questa affidabilità, se non ha questa certificazione e così via quindi molte delle imprese che e quindi quando si dice che c'è un write off quindi insomma che è andato male l'investimento in vuol dire questo che abbiamo scommesso su un team che non è stato in grado di gestire l'impresa in maniera, diciamo, di, eh, in, eh, con, con successo e in più che non siamo riusciti a. Eh, trovare la giusta finanza per continuare a farla crescere. Questo è uno dei, degli esempi più, più, anche più cogenti che, che abbiamo avuto nel, nel periodo perché eh, tanti, anche noi, diciamo, come investitori in, in start up abbiamo fatto i nostri errori eh, nel non valutare di tenerci un po' di soldi per i, quelli che si dicono i secondi round. Quindi io ti do dei soldi, tu fai quello che dovevi fare, non riusciamo comunque ad avere il successo auspicato sul mercato ci servirebbero altri soldi se non li troviamo sul mercato e non li abbiamo noi e anche lì si apre una crisi che porta poi alla, alla chiusura insomma diciamo della, della start up. Quindi anche qua non è che voglio spaventare, ma aver, eh, essere menzionati su un giornale per aver trovato 8 milioni, 10 milioni, 3 milioni, 1 milione eccetera, non vuol dire aver fatto una exit di qualche milione, se non decina di milioni eh, di euro eh, di, della propria startup, ecco se dovessimo indicare il, il successo di una startup lo, lo indichiamo in, in quel modo, oppure lo indichiamo con la crescita di un fatturato, chiaramente insomma di un utile collegato eh, esponenziale, per cui eh, non siamo ancora arrivati al regime, ma la nostra azienda ha, ha il primo anno ha venduto 10 eh, prodotti il secondo anno ne ha venduti non lo so 10.000 adesso per, dico per dire cioè degli indicatori che ti dicano stiamo andando molto bene e il mercato questo ce lo, ce lo riconosce quindi queste se le cose vanno bene se troviamo la finanza ne dobbiamo probabilmente trovare altra subito dopo, quindi è un'altra delle cose che mentre si sviluppa il prodotto si deve già pensare alla, alla finanza successiva e qui in Italia abbiamo fatto dei passi in avanti, ci sono adesso diversi fondi venture capital che stanno crescendo anche nella capacità di investimento, ci sono dei fondi esteri che guardano con attenzione le nostre start up per no, questi famosi round successivi. Quindi devo dire che, ripeto, una finanza di elite se volete e non elite Ehm, nobiliare, ma di elite eh, meritocratica, quindi insomma chi si merita riesce anche a scalare eh, vette più alte, però eh, è un percorso che fino a che uno non arriva a, a, a, un, a una prova di mercato insomma, di successo non è mai finita. Dicevo prima, eh, poi se invece la porta dell'investitore si chiude non si apre, ehm, Prima di tutto, non bisogna disperare, appunto, perché magari ripeto, dopo una cosa, dopo una delusione c'è sempre in genere una voglia di riscatto e quindi si trovano altre, altre formule. Io consiglio anche tante persone eh, a, mh, a non seguire le mode e anche a, a utilizzare degli strumenti che possono essere magari meno. Uh, fighi, se vogliamo usare questa espressione però invece hanno aiutato anche Metagroup per esempio a, a partire 25 anni fa c'erano dei prestiti che eh, la regione dava mi sembra fossero 25 milioni di lire adesso insomma, non, non ricordo più però insomma, noi da, da giovani eh, laureati insomma, un po' in cerca di, di un posto nel mondo eh, eh, siamo partiti così quindi anche cercare di trovare bandi con piccoli grant con per esempio adesso la regione Lazio mi dispiace per chi non abita in Lazio però eh, ci sono anche le altre regioni sicuramente insomma eh, ecco chiedere eh, in regione eh, in, nei vari sportelli insomma del, per, per l'impresa, in camera di commercio cioè, insomma tante volte non si conoscono ma le opportunità ci sono la regione Lazio ha eh, lanciato tantissime iniziative per le donne per i giovani e forse quelli in più svantaggiati sono gli uomini diciamo per una sopra, volta. I, so, sopra i 35 anni no, e che ti permettono di, eh, così, di prendere confidenza, di sviluppare un pochino meglio la tua idea, di capire se è un'idea tradizionale, tra virgolette, è un'idea che può scalare, quindi insomma può raggiungere mete più ambiziose. E se tu sei un imprenditore che vuole essere ambizioso, o se invece sei un imprenditore che vuole concedersi anche tante altre cose nella vita, perché poi anche questo apriremo l'altro filone su chi vuoi essere da grande, però eh, io la faccio sempre la domanda, cioè è, è inutile che intraprendiamo un percorso con un investitore se tu poi eh, vuoi vivere un altro tipo di vita e, e spesso la si vuole vivere eh? e quindi insomma si è, si è presi un po' nella morsa, nella spirale di dover dimostrare di essere di nuovo il, no? il, il, lo startup dell'anno ma magari a uno piace andare in barca a vela o non so, andare a fare una camminata eh, in, in montagna con molta più frequenza di quanto poi invece la vita da start ti permetta quindi insomma con, con cautela avvicinarsi anche a questo mondo, preferire eh, per iniziare dei bandi meno aggressivi come molto spesso quasi tutte le regioni ma c'è cioè Invitalia con tutti i limiti che magari mi vengono raccontati sui tempi della burocrazia per carità però insomma sono eh, diciamo ci sono agevolazioni adesso c'è il resto al sud che è per i giovani non ne conosco i dettagli però so che insomma eh, un po' di, di, di e c'è anche un bando sull'imprenditoria femminile ai giovani sotto 35 anni sempre di Invitalia che è ancora aperto eh, che non saranno perfetti però insomma non sono nemmeno rischiosi ecco, quindi se uno vuole eh, annusare un po' questi percorsi lo può fare anche in maniera un pochino più soft per poi perché no lanciarsi in avventure più spericolate Torniamo allo scenario in cui eh, ho molte probabilità di ricevere questo finanziamento. Una volta che l'investitore entra a far parte del mio, eh, di, di, del mio contesto imprenditoriale, ha, dei, ha il diritto di dirmi come dovrei fare certe cose? Cioè quanto influenza poi la mia libertà d'azione? Eh, perché magari si accorge appunto che io sto dilapidando tutto e non sto seguendo il percorso giusto. Eh, può fare qualcosa? Non può fare nulla? Dipende dai modelli? Come funziona? Eh, certo, certo. Eh, questo è stato sempre anche il problema non solo delle start up ma delle piccole e medie imprese italiane, cioè il fatto di essere e voler rimanere imprese familiari eh, sottende il fatto che avere un investitore esterno che miri chiaramente a far crescere l'azienda in un certo modo oh, pone dei limiti, eh, dei, limiti di, cioè dei limiti o dei vantaggi, però insomma, di trasparenza, di, di, eh, di ufficialità, di mh, organizzazione eh, di metodologie e procedure di un certo tipo. Quindi, eh, quando uno oh, diciamo, firma una lettera di intenti con, con un investitore che sono eh, mettiamo il caso che, che uno insomma, abbia trovato un, un, un, angel, un business angel che vuole investire, con, in genere si firma una, una prima lettera che sono due paginette in cui eh, si regolano i, rap, i rapporti, gli, insomma, i, diciamo, gli articoli principali. E, e quindi insomma, si, si, si stringe un primo patto che chiaramente non è preciso poi come sarà invece l'atto successivo che è quello insomma, proprio dell'investimento, no, dell dell'accordo di investimento e per cui è chiaro che se uno um, decide di avere un partner finanziario deve spesso e volentieri caso per caso le start up insomma, non è... Non è eh, obbligatorio però insomma c'è un consigliere d'amministrazione che è nominato dagli investitori quindi bene o male eh, eh, controlla, controlla le delibere controlla insomma tutto che tutto sia, eh, sia posto e in regola. E, e, e ci sono altri, altri altri vincoli insomma su magari che insomma per alcune delibere per, per aumenti di capitale per tutta una serie di cose che incidono sull'andamento della anche sulle strategie dell'azienda eh, l'investitore possa mettere bocca, possa anche bloccare alcune, alcune, mh, alcune decisioni, per cui eh, cosa, cosa si consiglia? Eh, si consiglia di, avere buoni, di scegliersi bene reciprocamente ma soprattutto di conservare quel rapporto di fiducia eh, che è tipico del, del, dell'angel investing in particolare, quindi di avere delle persone che ti affiancano e non vederle come degli ispettori che stanno uh. lì a controllare ma delle persone che hanno tutto l'interesse a non farti fare errori e, e siccome sono persone in genere che hanno esperienza nel tuo settore, collegamenti e, e competenze eh, credo che insomma chi chi ha la fortuna di, di incontrarsi anche magari a volte scontrarsi con uno di loro eh, abbia alla fine un, un, un, un, un buon motivo per, per farlo. Possiamo dire Anna e qui parlo da eh, confusa sull'argomento che la parola angel investor eh, sia sinonimo di um, partner ad esempio, è una sorta di, di socio dell'azienda da un punto di vista prettamente economico, diventa uno shareholder, sto usando dei sinonimi o sono parole che appartengono a sfere completamente diverse? Sei bravissima, <ride> eh, sei, sei promossa, anzi se vuoi entrare nel club diciamo ti, ti presento, no? E abbiamo bisogno di tante donne investitrici ne stiamo anzi lancio un appello magari c'è qualcuno in ascolto soprattutto eh, insomma ecco alla categoria di donne investitrici perché anche qua ci vuole un po' di educazione e quindi è chiaro che è un mondo molto diverso molto distante dal nostro però non c'è cosa più bella di poter investire un po' dei, eh, dei, dei soldi che uno ha in, nel dare fiducia ai giovani insomma e alle giovani in particolare penso che sia insomma, una bella soddisfazione e quindi invito a tu, tutti quelli che possono e che vogliono fare un po' di give back a, a, a mettersi in contatto con noi. Ehm... Sì, è esattamente così, è chiaro che non siamo benefattori, il business angel non è un benefattore, tanto che firma un contratto diciamo, per poter essere sicuro di, insomma, di, eh, che ci siano delle regole di comportamento, però per, quello, per come lo conosco io poi insomma, eh, chiaramente eh, ci sono no, sempre le eccezioni che confermano la regola, il rapporto che si crea tra gli angeli e eh, diciamo, le start-up che, che, che, che, che diciamo sono investite, che è un termine bruttissimo, ma insomma così <ride> si usa, ehm, sono, sono, eh, sono veramente, veramente di arricchimento di, di entrambi. Anche l'investitore. Uh, ottiene molto, ottiene il fatto di ringiovanirsi di 30 anni mediamente, quindi di essere dentro la vita uh, quella vera, quella che, no, che ti sta sfuggendo, perché chiaramente c'hai cioè, magari tutti dai 50 anni in su in genere, e quindi secondo me è un'esperienza che consiglio perché è proprio bellissima. E, e poi, uh, ti incontri con ragazzi, con persone che sono ragazzi di età, ma che hanno dei background significativi, hanno delle competenze, insomma delle passioni e quindi c'è uno scambio quasi, quasi alla pari. L'angelo non fa per nulla questo, questo investimento, lo fa perché vuole far crescere il suo capitale questo è vero, però c'è molto di, di, appunto di quello che ti ho detto, c'è molta passione nel voler essere di aiuto con tutta l'esperienza che uno ha avuto, con tutti i trascorsi, con tutte le reazioni che uno si è costruito, di non buttare a, a fiume tutto questo e di poterlo condividere con qualcun altro, condividendo chiaramente successi e insuccessi. Anna, una domanda che probabilmente si stanno facendo in tanti. Abbiamo accennato all'importanza di essere convincenti quando proponiamo il nostro progetto, quindi il marketing deve essere solido, il, il, la nostra capacità di convincere che non c'è idea che sia eguagliabile a quella che ci è venuta. Eppure anche quando guardiamo le famose trasmissioni televisive in questo senso come Be Heroes che mi hai nominato da poco, eh, ci sono persone che magari hanno una splendida idea ma non sono in grado di presentarla, vuoi perché la comunicazione non è il loro forte, vuoi perché non sanno quali punti toccare, riesci a dirci quali sono i principali tasselli che tu come Angel Investor vuoi sentirti comunicare con chiarezza quando qualcuno viene a presentarti un progetto? E Bene, hai toccato un elemento sensibile perché eh, ehm, c'è stato un lungo dibattito sulla spettacolarizzazione di questo mondo delle start-up, no? e quindi anche questa iniziativa, queste riprese televisive, questo show. Che, che si è affermato è stato insomma al, al centro di, di, del dibattito se eh, rendere di moda questa cosa o farne una cosa seria. Io credo che sia ancora una volta molto importante che se ne parli per diffondere eh, la cultura e quindi ringrazio anzi Fabio Cannavale che ha, ha iniziato questa, questa avventura che sta avendo un, un bel successo. E chiaramente queste eh, diciamo, ehm, ci sono due, due strade, una che è quella del pitch, del famoso elevator pitch che adesso è un po' caduto in disuso, ma che vuol, vuol dire che in tre minuti, due minuti, un minuto hai la persona eh, della tua vita davanti, quindi qualcuno che può diciamo eh, avere il denaro sufficiente, la passione sufficiente per ehm, innamorarsi della tua idea oppure puoi farlo uscire dalla porta dell'ascensore e, e quindi perderla, qui eh, è chiaro che deve essere la parte di saper vendere eh, un qualcosa è molto più importante de, de quel, di quello che si vende in quel momento, quindi se devi fare un pitch del genere devi avere eh, fatto un grandissimo lavoro di chiarezza perché devi essere in pochissimo tempo sicuro di far arrivare il tuo messaggio quindi cosa vendi e che cosa di unico la cosa che stai vendendo quindi il perché uno dovrebbe darti i soldi eh, saper far immaginare alla persona che ti sta davanti quale sarà il successo di questa iniziativa sta a ognuno di noi trovare il modo ma sicuramente non andiamo a fondo di tanti dettagli o di tanti elementi diciamo economico finanziari eh, piuttosto che di esperienze di know-how eccetera quindi lì sono i classici adesso da dieci slide siamo diventi insomma a volte anche ne bastano 5, eh, da 10 minuti siamo arrivati a un minuto però l'importante è colpire bucare lo schermo di, vendere no, come si dice il ghiaccio al polo nord e, Altra cosa è incontrare un investitore, eh, dopo il pitch eh, spettacolare c'è un incontro a porte chiuse quindi il primo passaggio è convincere in quel minuto, in quei tre minuti che ho una cosa veramente forte, lascio il segno, la persona mi vuole conoscere, mi vuole parlare, lì inizia, si inizia a giocare insomma, sul serio perché si hanno approfondimenti anche di qualche insomma, mezza giornata, e, è, un, è un incontro molto, molto di dettaglio e in quella fase devi avere tutte le carte in regola. L'errore più, più comune e da evitare assolutamente è di andare all'incontro un investitore non preparato o non preparata. Cosa vuol dire? Vuol dire che... Um, in, inutile che anche qui il web ci, ci viene in, in soccorso, eh, c'è il business model canvas, eh, ci sono i pitch, insomma, di, di, di, di, di, di, eh, ci sono più, più guide che imprenditori, dico io. Quindi, insomma sicuramente non mancherà la cosa. Sono una decina di elementi, quindi il problema o, o la, la necessità eh, che si vuole risolvere. Eh, la soluzione proposta, quindi essere chiari, eh, avere in mente perché è diversa dalle altre eh, se esistono altre o perché è unica se ancora non, è, non esistono, eh, quindi l'unicità diciamo, di, del prodotto o del servizio che si vuole offrire, come, eh, come si vuole eh, diciamo, vendere, come si vuole raggiungere il cliente, eh, che tipo, quanti clienti eh, potrebbero essere interessati a questo prodotto e perché eh, i canali di distribuzione, di produzione, di distribuzione, quindi insomma come eh, rendere poi possibile diciamo, la, la, la vendita del prodotto e tutto l'aspetto del team e, e, e l'aspetto finanziario di come ci si fanno i soldi. Quindi queste sono le classiche slide eh, che, eh, insomma, che, che, che si devono eh, compilare. Poi c'è tutto un movimento che dice business, business plan no, business plan sì quindi no, cioè, cioè, ci sono molti che iniziano la slide dei business plan che bruciano perché sono strumenti obsoleti e magari insomma... Ormai ci sono altre link li Canvas, altre forme insomma, più smart per, per ragionare. Ma io credo che gli ingredienti non siano cambiati da dopoguerra in poi. Quindi, per fare un'impresa ci vuole una parte l'imprenditore che è capace di vendere e dall'altra ci vogliono i clienti che sono in grado di comprare. Questi sono gli ingredienti minimi. Quindi, sulla base di questo, poi se si traduce, se uno ha voglia di fare una slide, o un, un video o una, un documento di 10 pagine, onestamente è la sensibilità di tutti. L'importante è che si abbiano chiari questi elementi che ho elencato, quindi non è tanto il come, ma è, è, è il contenuto che, che fa la differenza. Quando vieni a parlare con un investitore, noi che cosa valutiamo? La prima cosa, ovvia, non dirò nulla di, di straordinariamente innovativo, ma eh, ti giudico, io ho di fronte una persona a cui devo affidare i miei soldi e cerco di capire che tipo di persona sei, tu e, e il tuo team, se c'è un team. Se ti presenti da solo è già un elemento forse di debolezza rispetto al fatto di essere stato capace di costruire più un team però quando, quando sentite investitori che dicono team team team è vero e cioè, quello che si dice altrettanto vero è non ho mai visto eh, diciamo un, um, un imprenditore di, di, di, diciamo di, di successo vendere un un fasullo e questo un chiaro però voglio dire, certo, la differenza del, eh, del, delle capacità dell'imprenditore di vendere anche un prodotto normale però eh, che, che lo rende unico, questo è molto più apprezzabile di un prodotto bellissimo, utilissimo, fantastico, unico che però nessuno sa vendere, che quindi rimane dentro il cassetto, dentro la stanza eccetera. Quindi se io dovessi scegliere tra no, i primi elementi, sceglierei sicuramente la capacità dell'imprenditore di costruire la sua impresa con un team il più possibile eh, competente e, e, diciamo, anche complementare e la sua capacità di visione, ma soprattutto la sua capacità di esecuzione. Quello che manca un po' alle startup italiane è questa capacità di eh, esecuzione. Quindi hanno imparato molto bene come si fa un pitch, hanno anche saputo, hanno capito dove si può andare a bussare per ricevere i soldi eh, come si fa arrivare sul mercato è un elemento di grande debolezza di tutto un po' il sistema sia degli start-up sia di quelli che poi dovrebbero oh, seguire, seguire queste imprese, quindi come farli crescere, come arrivare al mercato e con quali relazioni. Per questo dici che un team è importante perché se io ho un team chiaramente lo sto anche pagando un minimo di entrate sono riusciti a generarle, giusto? Uh, cioè sì, dovrebbe essere così, ma i start-up che, che se ce n'è all'ascolto sicuramente condividono con me il fatto che i sogni non ci sono no, per pagare. Quindi c'è eh, cioè l'imprenditore che è, eh, pur, pur, pur giovane ma riesce a condividere un sogno con altri ragazzi che in qualche modo si barcamenano, quindi chi lavora e fa il, magari il cameriere il sabato e la domenica, è, però diciamo che vivono con questa voglia di arrivare a sviluppare questa idea, questo prodotto, questo servizio e, ehm, e la capacità di fare da collante, condividere il sogno, condividere i successi eh, programmare il, il percorso imprenditoriale questo fa una grande differenza a livello di, di motivazione anche nell'investire quindi vedere che c'è un gruppo che ci crede veramente non che ti, che ti prende in giro dicendo che, eh, che, che lo fa eccetera e, è capitato tanto per dire insomma, investimenti che non abbiamo fatto perché magari ci avevano convinto in una prima fase però poi andando al dentro eh, la prima cosa dei soldi eh, che, aveva, che richiedevano era di pagarsi un compenso straordinariamente esagerato quindi vuol dire se tu per primo eh, diciamo, non credi che queste risorse possano servire a sviluppare la tua azienda ma per vivere bene un anno e noi non ti seguiamo questo è un classico esempio insomma, del perché non investiamo poi chiaramente ci sono tutta una serie di, di elementi che seguono subito il team quindi poi è difficile sono tutti incastrati però eh, l'altra cosa che a me personalmente piace molto è la semplicità di, di, di racconto da parte loro e di comprensione da parte nostra cioè mi metto sempre nelle mani, nei panni di un eh, di un cliente, quindi ascoltare una persona che ti racconta una cosa e tu la capisci subito veramente con immediatezza, quello secondo me vuol dire che ci ha lavorato talmente tanto eh, ed è sicuro del, di quello che mi sta offrendo quello che mi sta dicendo che, eh, che, che mi convince diciamo molto, molto prima di, di altri magari anche molto più complessi o con tecnologie o con o con, diciamo, paroloni, tra virgolette, che tu non, insomma, non per forza devi conoscere perché non sei omnisciente. Quindi la semplicità è, e vi assicuro che anche un, uh, un ingegnere aeronautico, aerospaziale cioè, che viene può raccontare la sua invenzione con molta semplicità, se ce la chiara lui. Se non ce la chiara lui inizia, inizia a dire tutta una serie di cose. Quindi l'unicità, l'originalità più che unicità, cioè il, il valore della cosa che mi stai proponendo Potrebbe essere anche, insomma ci sono state le sorprese anche in mercati molto, no, molto saturi, molto difficili in cui tutti noi poi perché noi, noi pure facciamo finta di essere professoroni ma insomma eh, abbiamo tante, tante no, cose che non sono andate bene e, e tante esperienze, siamo tutte persone normali per cui cerchiamo di utilizzare l'esperienza e il buon senso, però ci sono tante cose che... Possono, ci hanno sorpreso e anche in mercati maturi c'è sempre, no, come si dice spesso, c'è sempre qualcuno che poi inventa una cosa e che tu dici ah, ma no, perché non ci ho pensato, era una stupidaggine però c'è qualcuno che l'ha fatta e l'ha fatta in modo diverso, quindi anche, non, non è detto che uno debba per forza scoprire eh, una, una, un nuovo materiale moda, piuttosto… Sì. Eh, però è, è proprio il modo di fruizione, il modo di erogazione di un servizio, il modo di, diciamo, di semplicità di uso di un prodotto, sono quelle le cose che spesso e volentieri rendono il prodotto un prodotto di successo. Quindi, essere, eh, cercare di capire se effettivamente la proposizione, la proposta di valore eh, che, che uno è in mente corrisponde esattamente ai bisogni del, del, del cliente, del mercato. E la cosa che non fa quasi nessuno è, di, di quelli che ci provano, provano, non è una cosa facile, eh, non, è, non è per niente facile eh, a, a, a definire tutto questo, è di essere sinceri un po' con se stessi e quindi di fare nel minor tempo possibile il, un test, una verifica, un confronto con quelli che noi abbiamo identificato come target, come potenziali clienti, senza vergogna, senza paura e senza falsità di non chiedere le cose che si devono chiedere eh, nella maniera giusta per capire se effettivamente quella cosa per noi così strepitosa sia effettivamente un'esigenza condivisa e quando dico le domande false che insomma tutti noi noi cerchiamo di, di, di evitare risposte spiacevoli o uh, di sentirci dire secondo me è una boiata pazzesca ehm, Intendo dire che eh, devi, devi porre le domande giuste, quindi devi spendere e investire del tuo tempo per cercare di metterti nei panni del tuo potenziale cliente e essere così onesto da farti fare le domande più, di fa, di le domande più scomode. Per cui se tu mi dici compreresti una borsa fatta in cristallo eh, con tempestato di smeraldi, adesso dico qualsiasi... Può darsi che qualcuno dica sì certo, poi se ti dico però la compreresti a un milione di euro allora vuoi dire no, la risposta sarebbe totalmente, totalmente diversa. Quindi non porre le giuste domande ti fa avere delle false risposte e, e su, se tu basi la tua strategia diciamo, di crescita su queste eh, eh, false risposte eh, ti fai male da solo, quindi assolutamente no. Poi dipende se c'è una, una proposta, un, eh, eh, una, diciamo dipende il campo di... di, di di, di, di applicazione se chiaramente parliamo di una molecola per un nuovo farmaco è chiaro che vai a vedere se c'è tutta la parte di protezione a proprietà intellettuale il brevetto la copertura internazionale e, eccetera se c'è ehm, se c'è insomma le, le, magari una, una piattaforma digitale insomma, e, e chiaramente il discorso cambia quindi insomma molto alcuni poi approfondimenti specifici l'investitore lo fa secondo il tipo di eh, di, di aree di interesse, eh, di ambito di interesse in cui l'iniziativa si, si pone. Um, io personalmente, ma eh, ripeto, sono un architetto e quindi sono sicuramente molto più oh, diciamo così, attaccata ai sogni che non ah, alla finanza in termini eh, specifici, eh, c'è chi è la prima cosa che fa va anche a vedere il, il modello finanziario, eh, a me interessa molto capire se la persona ha ragionato sul modello di business cioè su come tradotto in parole povere per chi ci ascolta e non, è, e non è del settore su come ci guadagni perché potresti anche fare un bellissimo prodotto che piace tantissimo ma che costa talmente tanto che tu puoi dire vai in perdita e, e muori il giorno dopo quindi capire come ci guadagna è fondamentale e lì ci vuole ci l'intuito vuole della persona perché le tante imprese del dopoguerra non sono nate con i business plan eppure sono diventate eh, la Ferrero piuttosto che, che altre aziende quindi che partita no? se non sbaglio da dei cioccolatieri eh, diciamo, poco esperti sicuramente di finanza. Quindi c'è un'intelligenza operativa, intuitiva del, delle persone che, che permette lo stesso al business di crescere e effettivamente i business plan finanziari che si vedono quando uno presenta l'idea per la prima volta e poi come vanno nella realtà sono sempre molto differenti. È ovvio che è un buon esercizio, quindi va fatto secondo me per, per familiarizzare, soprattutto per chi non è un economista, per familiarizzare con cose semplici che sommate sono cose complesse, ma che comunque riguardano sempre a come pensi di poter sviluppare l'impresa. Quindi queste sono un po' diciamo le macro categorie e quindi i criteri di valutazione che spero di aver espresso in maniera semplice e, e, e, e completa. Ultimissima domanda che ti faccio Anna, è crowdfunding sì o crowdfunding no? Ha senso quando, quando ha senso innanzitutto? ho talmente tanti amici che gestiscono piattaforme di crowdfunding di equity crowdfunding eccetera che non posso che parlarne <ride> bene altrimenti mi uccidono eh, beh è stata una bella iniziativa una bella scoperta abbiamo anche una normativa insomma abbastanza um, uh, favorevole su, su questi temi si stanno veramente insomma sviluppando tante, tante piattaforme a cui poter accedere eh, vanno usate sempre con, con uh, con serietà e con un, con un obiettivo chiaro prima, quindi insomma non cambia il discorso di avere sempre, eh, aver focalizzato bene il, che cosa si chiede, che tipo di supporto si chiede alla, al crowd, quindi alla folla, e, eh, eh, bisogna affidarsi un po' anche a, a chi lo fa di mestiere perché è, tutto, è, è molto anche questione di marketing quindi puoi avere un prodotto bello quanto ti pare ma se lo, se lo vendi male eh, su una piattaforma sbagliata o che ha un target insomma, non, non adatto a te la, la, la campagna può andare anche molto male e, però se, se fai centro quindi se, se insomma, sei capace di avere un bel prodotto che magari ancora non è nemmeno realizzato no? come, molto, come molto spesso accade è un modo che ti permette di sentire, di annusare un po' il tuo mercato, perché è una risposta vera, insomma una risposta eh, autentica e perché no, insomma uscire anche, sono campagne che vanno anche sopra il milione di euro, eccetera, quindi di uscire anche con un successo diciamo dal punto di vista dal punto di vista finanziario, ma secondo me insomma è anche un'arma, una strategia importante per eh, capire se il mercato è pronto, se il mercato è concorde con, con quanto tu pensi, quindi un test se vuoi un po' più eh un po' più allargato rispetto a quello che potresti fare insomma coinvolgendo solo i tuoi amici e conoscenti quindi sì assolutamente si stanno alternando stiamo anche investendo insieme spesso insomma diciamo la campagna di crowdfunding si sposa poi con investimenti anche più grandi di fondi di, di club di angel di sindacati quindi cioè, noi siamo solo che contenti perché se si divide il rischio oh, è meglio per tutti eh, se si condivide, quindi più iniziative abbiamo in, in comune, meno, meno rischiose insomma, sono in, eh, no? in, statisticamente parlando. E si stanno anche aprendo, proprio una mia amica adesso senza fare nomi, però nell'area nell di Bologna ha appena lanciato una piattaforma di equity crowdfunding con, con, cercando di coinvolgere anche insomma, tutte le piccole e medie imprese che potrebbero essere eh, interessate a, a, diciamo, a guardare con un po' più di attenzione a start up giovani che hanno qualcosa da proporre, qualche idea brillante, no, quindi una community che si sta allargando e tutti gli strumenti sono più, più che benvenuti, ci sarà qualche errore e ci sarà qualche, qualcuno che avrà qualcosa da ridire, però secondo me sono tutte cose da, da sperimentare senz'altro. Anna grazie, ci hai aperto un mondo, mi hai aperto un mondo, mi hai anche aiutato a fare un po' di chiarezza che non guasta. E anche ne sono lieta. Se <ride> sono <ride> riuscita. Sì, sono lieta. Spero sia stato lo stesso per tutte le nostre ascoltatrici, ma ho pochi dubbi al riguardo. Una donna che pensi dovrà intervistare dopo di te? Eh questa lo sapevo che mi avresti fatto <ride> questa domanda arrivata. e non è, corretto, non è corretto, ne ho tante, ho tante eh, eh, diciamo rispetto alla popolazione femminile d'Italia no sono pochissime ovviamente purtroppo che eh, si lasciano prendere da questo settore l'innovazione, la finanza per le start up, del, insomma de, de, di tutto questo bellissimo mondo che ti fa sempre svegliare la mattina allegra e, e andare serena a dormire insomma e, e vedere la parte bella dell'Italia. quindi non riesco a, ca non riesco a capire perché non riusciamo a, a, a proprio a, no? a inondare l'Italia di? Di, di, di questi concetti, di queste insomma, modalità operative. E credo che una donna non me ne vogliano le altre perché veramente... Ne puoi importante. dire anche due o tre, eh? nel senso, ah, non c'è okay, limite. Ah ok, ok, sì, allora vabbè, poi, poi tanto le donne poi eh, a me non mi hai nominato, quindi poi insomma qualcosa succederà, però uh, sicuramente mh, cercando magari anche eh, eh, di dare eh, nominativi che possano essere di aiuto più di, più di altri, eh, Betsy Robinson. Che adesso è vicepresidente di un fondo di investimento, è italo-americana. È una donna splendida, da cui ho imparato molto di tutta questa parte di, eh, di venture capital al femminile. Se vuoi. Che, che conosco, con cui ho, insomma, ho un, be un bel rapporto e quindi ehm, ve la consiglio. Poi, non lo so, c'è cioè Carolina Gianardi, che è un'altra business angel come me, che sta in YAG, in Italian Angel for Grow, che è un'altra donna molto determinata che lavora nel marketing in poste italiane. C'è Fausta Pavesio che è la mia informatica, cioè si è laureata in un, in un mondo è una giovincella, ma insomma si è laureata in un mondo tutto maschile e ha questa, questa eh, luce negli occhi, questa brillantezza insomma, che la scienza secondo me eh, dà, dà, dà le, a tutti, ma insomma a, a lei in particolare e che anche lei insomma, è una, una business angel, c'è Paola Bonomo che credo tu abbia forse già, non so se eh, conosciuto, intervistato, eh, che è una, stata anche lei una business angel dell'anno, molto attiva ma c'è Laila Pavone di Germagix, è una tribù, una tribù di donne, mi dispiace che poi insomma sicuramente ne perde c'è Barbara Falcomer con tutto valore di, dove insomma è, anche lì è una bella fornace di donne intraprendenti, preparate, molto, molto, molto smart e, e, e poi c'è mia figlia che è <ride> la donna, diciamo è Camilla che... Eh, ringrazio perché veramente insomma è la mia cavia in senso buono ma molte delle mie convinzioni o di quello che poi eh, penso di poter trasferire a questo mondo femminile lo, lo, lo, lo concordo con lei, lo verifico con lei e quindi ha 30 anni meno di me e chiaramente ha una visione del mondo che mi aiuta a capire eh, come, come fare meglio le cose. E poi ci siete tutte voi, <ride> blogger, giornaliste non veramente qui ne potrei citare tante anche insomma eh, però credo che Siate, eh, siate indispensabili per riuscire in tempi ragionevoli a togliere quella parola orribile anzi quell'aggettivo orribile che c'è dietro imprenditoria che è femminile perché, perché mi piacerebbe insomma prima di morire di vedere che insomma, di aver fatto talmente tanti passi in avanti da, da toglierlo e di parlare solo di imprenditoria e di merito. Bellissimo, di genere. mi ha fatto venire i brividi con quest'ultima chiusa, veramente un'ispirazione. Io ti ringrazio ancora tantissimo per il tempo Grazie che ci voi. hai dedicato. Grazie e... a voi, spero di non avervi annoiato, ma insomma Dubito. spero di tra trasmesso la... <ride> La passione che c'è in me, me lo auguro. <ride> Assolutamente, sono, ne sono certa al 100%. Io ricordo a chi ci sta ascoltando o guardando che sotto all'episodio, se lo state guardando dal sito biz academyit podcast, potete trovare minuto per minuto quello di cui io e Anna abbiamo parlato in questo episodio, così da recuperare tutti i punti che vi servono al volo in qualunque momento lo desideriate. Naturalmente, vi invito anche a commentare sotto al video o all'audio a seconda che abbiate guardato o ho ascoltato la puntata, qual è l'idea chiave che vi siete portate a casa e che decidete di mettere in pratica, perché come sempre se non mettiamo in pratica non serve a nulla. Io vi mando certo. un abbraccio. Perfetto <ride> anch'io, un bacio.